Carissime, è la quarta domenica del tempo ordinario e in questa domenica siamo a Cafarnao, in un certo senso è la città preferita di Gesù, il suo avamposto. È come se vivessimo una giornata, una giornata di Gesù. Sì, perché in un primo momento Gesù è nella sinagoga, la sinagoga di Cafarnao. Singolare il fatto che abbiano ritrovato con gli scavi archeologici, sono stati proprio i propri francescani ad iniziarli e hanno trovato proprio quella sinagoga, sono andati sotto proprio alla sinagoga del primo secolo, lì dove Gesù ha parlato, come dice l'Evangelista, parlava come uno che ha autorità. Sì, perché tante volte è il modo con cui noi parliamo di Dio, il modo con cui noi ci rivolgiamo agli altri. Penso a Papa Francesco, no? Quello che lui ci dice è scritto nei Vangeli. Molti altri pontefici hanno detto le stesse cose, sicuramente. Ma è il modo originale, il modo evangelico, il modo convincente e semplice con cui ci comunica questi contenuti, che ci sorprende e ci, ci coinvolge. Gesù coinvolgeva l'Assemblea, i presenti erano attratti. Si accorgevano di questa autorevolezza, che non era autoritarismo, quando uno non ha contenuti da dare, non ha un trasporto di amore, non, non crede in quello che dice, allora si cade nell'autoritarismo. In questo dobbiamo stare attenti particolarmente noi evangelizzatori, tutti sacerdoti, missionari, catechisti, operatori pastorali in genere. Ecco, il Signore usa questa autorità perché diviene dall'essere figlio di Dio, ma anche perché è un appassionato, ovviamente e noi pure dovremmo avere la stessa passione, la stessa impetuosità, la stessa forza spirituale, così che anche il nostro parlare sia convincente come quello di Gesù. Molto spesso ecco, ci manca questa autorevolezza perché non c'è coerenza, magari con quello che diciamo, non c'è ecco, eh, conseguenzialità, diciamo delle cose anche interessanti, giuste, ma la vita poi si dirige in modo diverso, si direziona eh, su campi diversi. La torrevolezza viene dall'essere, dal fare, dal predicare e dall'agire. Ecco che il Signore ci dia questa coerenza, questa capacità e di non scendere a compromessi. Lì l'indemoniato dice sei venuto a rovinarci. Sì, perché quando uno parla di Dio, ama Dio e vuole, ecco, vuole giustizia, vuole misericordia, carità e testimonia alla pace, e va a rovinare certi equilibri che sono stati eh, raggiunti nella cattiveria, eh, ispirati dal maligno. L'indemoniato è colui che non accoglie questa parola che libera. Il Signore ci libera, ci vuole liberare ci vuole liberare, ci vuole rendere liberi perché è nella libertà che troviamo la pace e la gioia. Buona domenica a tutti.